Non si non può si cambiare, cambiare mai, ma potessi avere ancora, ancora quinti anni. forse mi riparerei l'altro profumo nei tuoi sguardi, senza voltarmi, non si non può si scappare via. camperei, distratto più che mai, confuso nei miei panni tu, tuo amore e gelosia, faccio un energia, trego ed inganni, non si può. Dai, tuoi darmi già, comunque brucerei, Stregato più che mai. Parlo con dei tuoi piatti, tu la tua e poi marea, deserto e dolcea, studi distanti, stelle distanti come ceri. Nelle mani, la pioggia sopra i rami. Indissoluti e sfogli, parezze lunghi e antichi. Sogni infiniti e sbagli, certezze come a. Gioie di pianti, stelle distanti.